Buongiorno, sono Giorgio Bianchini, sono, siamo, tre del WF Sud Milano e ovviamente siamo ben contenti e felici di giornate di questo tipo che seguono un po' la nostra attività. Noi siamo eh, volontari, la nostra associazione ha 35 anni e nella, nel, nel corso della vita dell'associazione siamo riusciti a mettere o far mettere migliaia di piante. e ovviamente eh, siamo ben contenti che questa tradizione prosegua anche perché alla luce delle tematiche planetarie il metodo più efficace e più, più efficiente per eh, minimizzare i cambiamenti climatici è ancora l'albero ah, come cattura di CO2. Quindi, voi pensate che ad esempio l'ultimo, eh, poi mi fermo, però faccio presente che l'ultimo eh, rapporto, quello che dice che non dovremmo superare un grado e mezzo di gradi per evitare catastrofi invincibili, prevede che si debbano mettere ogni anno per 10 anni una uh, foresta di superficie pari a quella del Belgio. Okay? che è un obiettivo quasi irraggiungibile, diciamo quasi, quasi, quasi, non solo mettendosi gli occhiali da ottimista faremo una cosa del genere, per cui da questo, oltre al fatto che comunque gli alberi hanno sempre avuto una validità, un'affezione una, una, una, una, una per, per l'umanità tremenda, però a maggior ragione noi cerchiamo e cercheremo sempre di più di mettere giù piante e difendere quelle che ci sono, in tutte le loro varie eh, declinazioni. Poi oggi siamo particolarmente contenti che siamo riusciti a fare una cosa più semplice sì. e quindi eh, spero e mi auguro che una collaborazione veramente carina e ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale. Speriamo che queste cose poi eh, si sì, sì, moltiplichi, cioè questi devono essere solo esempi di un qualcosa che deve essere invece virtuoso e proprio distribuito in modo capillare. Se poi avete voglia di vedere qualche nostro, qualche nostro esempio, eh, abbiamo, stiamo bene o male gestendo cinque aree naturalistiche nel sud est Milano, e una è a San Donato, eh, al di là della, della, della Paudese, venite, ci mettiamo la corda e facciamo una, una visita a tutti e sì. Grazie.